Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento interessante come si dichiarano le variabili all'interno di un foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo LibreOffice Writer. Allora, qual è, diciamo, lo scenario? Noi abbiamo bisogno di produrre uno stesso documento che però deve essere riferito a due diversi mercati. Uno negli Stati Uniti e uno in Gran Bretagna. Allora, in particolare, che cosa succede? Che questo documento è scritto in inglese. Ma alcune parole nell'inglese americano vengono scritte in una maniera e nell'inglese inglese britannico vengono scritte in un altro. Come poter fare questa cosa qui mantenendo un unico eh, documento eh, che ci consenta praticamente di cambiare automaticamente queste parole senza lavorare troppo? Bisogna dichiarare delle variabili. Allora noi vediamo, abbiamo questo documento, vedete, questo è in inglese. Come potete notare... Il foglio di video di scrittura ci dice che eh, la correzione ortografica è messa nell'inglese USA degli Stati Uniti. Tant'è vero se noi vediamo la parola familiarize, che è scritto con la S, ci viene segnato come errore. Il rosso perché a tutti gli effetti questa è la maniera in cui viene scritta nell'inglese britannico. Se noi facciamo tasto destro vedete che si, ci segnala di scriverlo con la Z come si scrive in inglese. La stessa cosa per organize per behavior che nell'inglese eh, statunitense invece viene scritto behavior con la O e basta e anche con tiles che viene scritto con la I al posto della Y. Allora noi dobbiamo dichiarare una variabile tale che con un meccanismo molto semplice, a seconda di quale documento stampo, cioè se lo stampo per il mercato britannico o quello americano, praticamente queste parole mi si cambiano. Allora come si fa? Molto semplicemente, guardate, noi andiamo subito all'interno della scheda riferimenti, altri campi, e andiamo a dichiarare nella scheda variabile questa nuova variabile. Si chiama variabile, quindi segniamo qui imposta variabile, mettiamo una variabile di testo. Il nome glielo diamo, per esempio, scriviamo UK, US, cioè United Kingdom e United States. Il valore impostato, diciamo di default, noi glielo diamo in UK questo è il valore automatico che avrà quando si apre il documento questa variabile noi la mettiamo qui la possiamo mettere vedete dove il cursore lampeggia dove vogliamo noi in un punto nascosto oppure la possiamo mettere possiamo dichiarare tutte le variabili nella prima pagina del documento e poi non stampare la prima pagina quindi noi la variabile la depositiamo qua è una variabile di testo che si chiama UKUS e il valore impostato è UK facciamo inserisci vedete che ha inserito Diciamo il valore impostato della variabile, questo sfondo grigio significa che in questo foglio di videoscrittura è stata messa una variabile. Ma adesso noi dobbiamo andare per esempio nella scheda funzioni per creare il testo condizionale che sia condizionato da questa variabile. Allora noi che cosa facciamo? Andiamo su familiarize, no? invece di, di scriverlo, noi facciamo, inseriamo questa condizione. Questa condizione che cosa, che cosa dice? Laddove vedete la variabile UKUS, questa è un'espressione logica, eh? la variabile è equivalente e equ, Q, aperte le virgolette, a UK, significa che noi dobbiamo mettere la parola in British English, nell'inglese britannico e scriviamo Familia Rise con la S, altrimenti è con la Z, Familia rise con la Z che è quello, eh, che è quello praticamente eh, degli stati uniti quindi la mettiamo qua e facciamo inserisci ed ecco che vedete che la parola ci appare nell'inglese britannico perché la variabile uk us che noi abbiamo dichiarato qua vedete che esiste è praticamente nello stato uk facciamo la stessa cosa per organize noi organize lo cancelliamo lasciamo il cursore qua e andiamo a fare un altro testo condizionale allora sempre qui no i, I try very hard to things to eccolo qua, questo qua, no? to organize. Mettiamolo qua. Allora, la condizione qual è? Laddove la variabile UK US ha un eh, diciamo stato equivalente e Q no? a UK equivalente. Allora, qui noi scriviamo organize con la S, altrimenti sarà quella americana e organize con la Z. La mettiamo qua. I tried very hard to organize, facciamo inserisci ed ecco che lui ci mette questo campo seguendo la variabile UK diciamo nella dicitura dell'inglese britannico, facciamo la stessa cosa adesso, ricordiamoci sempre che abbiamo nella scheda variabile eh, dichiarato una variabile UK US con formato testo, gli abbiamo dato un valore eh, automatico UK e l'abbiamo depositata qui, poi questa parte uno non la stampa, andiamo qui sempre su behavior D'accordo, lo cancelliamo. Facciamo così, lo copiamo così dopo lo riesco a scrivere meglio. Facciamo la funzione normalmente, dove la variabile, no? UK, US e UK noi scriveremo così behavior, altrimenti noi lo scriveremo all'americana con soltanto, vedete, la facciamolo, la O. D'accordo? Ecco qua. Allora, lo mettiamo eh, qua my behavior e facciamo inserisci ed ecco che vedete che la mette con la dicitura britannica perché appunto UK qui tires, gomme nell'inglese britannico c'è la Y in quello degli Stati Uniti c'è la I quindi facciamo la stessa cosa lo cancelliamo ridichiariamo un'altra volta una funzione laddove la variabile UKS è equivalente e Q a UK noi dobbiamo scrivere tires con la Y altrimenti in inglese americano e tals con la s e facciamo inserisci adesso vediamo questo qua ci è venuto in, in, grass, in grassetto vediamo lo togliamo ma comunque lo possiamo fare così vediamo se si può togliere il grassetto allora che cosa succede adesso che ogni qualvolta io dovrò stampare mh, questo documento per uno dei due mercati tutto quello che dovrò fare è doppio cliccare la variabile che ho dichiarato qua vedete, e dirgli che il valore non è più UK ma è US. Se io faccio ok, se noi lo vediamo, guardate, non appena faccio UK, faccio ok, vedete che cambia? E mi va, vedete, qui viene dichiarato, viene messo che lo status della variabile è US e mi viene praticamente con la scrittura, con l'ortografia degli eh, statunitensi. Se io lo doppio clicco e qui imposto il valore UK, faccio ok ed ecco che mi cambia tutti i campi perché questi sono campi quindi quello che abbiamo fatto è fare una dichiarazione di una variabile all'interno della finestrina altri campi, in particolare le scheda variabili. Noi abbiamo fatto imposta variabile, l'abbiamo chiamata UKUS, gli abbiamo dato un formato di testo e abbiamo dato un valore di base all'apertura del documento UK, quindi tutto quello che farà il documento è all'inizio scrivere in inglese britannico. Poi siamo andati nelle funzioni. Quale funzione? Il testo condizionale. E abbiamo scritto laddove la variabile UKUS è equivalente, per esempio, a UK, cioè britannico, me lo scrivi con la dicitura britannica, altrimenti me lo scrivi con la dicitura degli Stati Uniti. E ogni volta questa procedura è stata eh, eh, ripetuta per ogni parola che deve subire questo tipo di cambiamento. A questo punto, quando io ho creato un documento in cui alcune parti possono avere un tipo di Stato o un altro, è sufficiente modificare doppio cliccando lo status, il valore della variabile, scriverci US, fare ok e vedete che automaticamente tutto il mio documento viene cambiato. Quindi questo che cosa è? È una specie di stampa unione perché una parte del documento è fissa e rimarrà sempre uguale, un'altra parte del documento invece è dinamica e mobile, ma in base a che cosa? Ad un database esterno? No, in base a una dichiarazione di una variabile che può avere due stati, inglese, americano o inglese britannico allora la procedura è un pochino cervellotica ce ne rendiamo conto è un pochino difficile però forse rivedendo questo video più volte potrebbe potrebbe anche essere mano a mano che uno rivede il video diciamo essere rischiarata nelle vostre menti il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine spero sia stato di vostro interesse al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia